Sei proprietario di un immobile di pregio situato nella città di Salerno. Vorresti affittarlo ma fai fatica a trovare la persona giusta. Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Posso capire la situazione in cui ti trovi. Da un lato c'è un immobile importante e anche una questione affettiva, lo comprendo. Dall'altro ci sono tutte le spese connesse che pesano come un mantone in testa. Voglio spiegarti come puoi trovare una soluzione che ti faccia stare davvero tranquillo. Una cosa è certa, non ti puoi permettere il minimo rischio di affittare il tuo immobile a un inquilino che non ti paghi. Lo strumento che ti consente di essere davvero sicuro di cansare i canoni è la fiducia bancaria. La fiducia bancaria è un titolo di credito nei confronti del proprietario d'appartamento che qualora l'inquilino dovesse iniziare a non pagarti, è la banca che ti garantisce il pagamento ai canoni non corrisposti. In veste di consulente immobiliare sarò io stesso a selezionare per te inquilini disposti a firmare contratti di locazione con una fiducia bancaria e a concordare con loro il numero dei canoni da garantirti. Chiaramente è anche un compito mio effettuare una valutazione al fine di capire se l'immobile è adatto a una fiducia bancaria. Non tutti gli immobili sono adatti ad essere affittati con una fiduzione bancaria. Ti invito a contattarmi per capire se il tuo immobile è adatto ad essere affittato con una fiduzione bancaria. E qualora lo fossi, ti spiegherò nel dettaglio come posso aiutarti a trovare l'inquilino giusto. Chiamami oppure... Vieni a che in agenzia. Ciao!